sabato 30 maggio, Piazza Castello, presidio in solidarietà eh, con i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, Gianluca Cattosenatore, musicista eh, di Torino, eh, com'è la situazione in questo momento per, per i lavoratori e i lavoratrici? Allora, intanto io sono nella doppia veste, sia di musicista che di coloro, dalla parte di coloro che montano anche il palco allestisce in quanto... L'altro lavoro che faccio è eh, occuparmi di allestimenti per eh, conferenze, convention e quant'altro. Io penso che una manifestazione con oggi sia importante intanto per contarci, per capire chi siamo, perché ci, sia, ci siamo lamentati di non aver avuto un riconoscimento, ma neanche lo abbiamo mai chiesto un riconoscimento. Quindi questo è, è importante. Quello che penso su cui bisogna, bisogna lavorare è intanto definire quali sono le dinamiche, questo è una cosa che sto dicendo sempre in tutti gli interventi che ho fatto, definire quali sono le dinamiche di questo lavoro, sia di chi sale sul palco che di chi sta sotto, una tutela minima garantita, una fiscalità che sia... Che sia mirata al, al nostro lavoro, perché magari lavori quattro giorni, cinque giorni di fila, poi stai una settimana a casa, e, e, e la famosa intermittenza, e che quindi si va incontro. E tutto questo, una, una, una, una fiscalità che sia studiata affinché venga anche contrastato, contrastato il lavoro nero, ma semplicemente mettere anche le persone nella condizione di lavorare dignitosamente. Quindi sono tante le cose su cui, su cui bisogna lavorare. Oggi è, oggi è un primo segnale. Sicuramente ci si accorgerà che esiste una categoria. Una categoria è quella dei tecnici, di chi lavora nello spettacolo e affinché in futuro non ci si possa più lamentare di non aver avuto un riconoscimento. Il lavoro è lungo, è veramente lungo da fare e spero che si mettano sulla tavola esperti, professionisti e eh, che venga prima di tutto stilato un va de delle, delle regole, un, una modalità, un regolamento per dare dignità e per dare garanzie a... Eh, questi lavoratori, questi professionisti. Eh, ti faccio ancora un'altra domanda, nel senso che ovviamente la musica live, è ancora prima dell'avvento del, del corona, e il coronavirus era comunque già in difficoltà, era molto difficile comunque organizzare eventi eh. e musicali. E diciamo che quello che un po' ci stiamo dicendo tutti è che bisogna un po' salvare il salvabile ma cercare anche di cambiare musica per, per farsi, diciamo, di sfruttare quest'onda del coronavirus per appunto avere delle rivendicazioni maggiori e, e una dignità come dicevi tu in precedenza. Certo. E eh, la musica live, è... soprattutto dopo qualche evento triste, partito anche da questa città, è diventato sempre più, più complicato. Bisogna, anche lì, sugli spettacoli si potrebbe trovare sedersi al tavolo trovare degli accordi perché le spese adesso poi col coronavirus in futuro io penso che per un organizzatore accollarsi le spese di sicurezza eh, sarà, sarà, sempre, sarà sempre più complicato e tutto questo penso che massacrerà comunque la parte più non i grandi eventi, non gli stadi. Sarà difficile anche lì, ma nel piccolo, nel piccolo eh, questa cosa sarà, sarà comunque più... Diciamo più le, le realtà quelle medio-piccole che producono cultura e avranno, avranno responsabilità maggiori e di conseguenza oneri, oneri ancora più, più grossi. Ecco si potrebbe trovare un accordo, un accordo per questo. Per farvi continuare a far vivere la cultura e solo, insomma, per far divertire, esatto. come dice il premier Conti, ma perché No, vabbè, cultura... io penso che lui abbia, abbia usato una frase, sai, poi penso che non sia facile in quella situazione lì, e certo, la cultura è emozione, quindi è divertimento, è conoscenza, è aggregazione, e tante cose, sono tanti, tanti tanti aspetti, tanti aspetti che eh, assolutamente vanno salvaguardati e qui non si tratta neanche di valorizzarlo, c'è uno step prima, c'è un passaggio prima che intanto è quello di eh, salvaguardarlo per permettere che tutto questo continui ad andare, ad andare avanti e penso che anche grazie a quello che magari succederà, magari in futuro si arriverà anche ad una valorizzazione perché la categoria viene, venga riconosciuta. Okay grazie mille Gianluca e grazie a voi, al prossimo parlare step. con queste mascherine è sempre un disastro grazie <ride> a tutti ciao, ciao. oggi sabato 30 maggio siamo qua in Piazza Castello ciao ciao ciao cari e presidio per i laboratori e i dello spettacolo siamo con Domenico Castaldo attore. E innanzitutto, come ti è, è sembrata un po' la manifestazione o il presidio? e Quali sono le vostre rivendicazioni e perché sei comunque sceso in piazza oggi? Ma eh, Ci sono più fattori interessanti di questo, di questo evento. Innanzitutto è la prima manifestazione di, di attori e attrici che rivendicano, di lavoratori dello spettacolo di tecnici, di musicisti che si mettono insieme e che si ritrovano attorno a un tema, perché quindi la prima cosa interessante è una sorta di il possibile innesco di un'unione. Tieni conto che tendenzialmente siamo una categoria disgregata e che uh, tende piuttosto a competere che a unirsi. Per cui, questo è un primo segnale particolarmente interessante. Ora, uh, quindi, diciamo, punto primo. Un, un piccolo brivido di emozione, insomma, di che qualcosa, dopodiché bisogna capire quali sono oltre le rivendicazioni di, dei diritti, di avere uh, dei rappresentanti, di, di, di essere convocati dal vivo, come. Il, lo slogan della manifestazione quindi di avere un'interfaccia politica solida, tenuto appunto che i, i governi regionali di, di destra tendenzialmente annullano ma quelli di sinistra annullano, per cui diciamo c'è un, una differenza, una scarsa differenza sebbene cioè, qualche diritto in più quelli di centrosinistra, diciamo, cosiddetti di centro-sinistra, hanno ah, ah, come forte, ma Adesso qui sarebbe lungo spiegare Tutto... sì, come, come avviene, perché avviene per Salotti, per l'Office in realtà, per cui anche lì in realtà mm. non c'è un utilizzo. Quindi, dirti. Questa, piccola, questa emozione che nasce dal fatto che è possibile, forse è possibile iniziare a cercare delle, delle forme di rivendicazione che però devono andare secondo me, oltre alla richiesta di un salario, la richiesta di un riconoscimento, proprio la possibilità di costruire un pensiero, perché i lavoratori dello spettacolo in realtà sono parte del pensiero. No, dice assolutamente bene e quando dice che non bisogna magari fermarsi solamente alla richiesta del reddito, anche perché diciamo che se si è in questa situazione qua, non si è il fatto che la normalità insomma, a cui si aspira a ritornare in realtà è la più importante del problema, se non il problema stesso. E, niente, non ho le valutazioni su, su questo, su tutte le cose che sarebbero da migliorare magari nel, nel tuo comparto, anche perché comunque... Il dell laboratorio della di spettacola è molto ampio e va dal, dal pacchino, dal ricker, alla storia, insomma, è... la, la cosa... diciamo, ti parlo a un, a un livello proprio di percezione, Una delle cose più terribili che è successo eh, in questi anni, diciamo dagli anni 70, 80 in avanti, è la perdita del diritto delle persone di poter praticare questo mestiere. Cioè, il, la possibilità di andare su un palco e di dire delle cose è sempre stata uh, più ridotta a persone di un, un certo tipo di ceto, di, di reddito. Questo ha una logica, perché uh, il teatro, in particolare allora, che è il mio campo, così come la musica dal vivo, cioè, si parla direttamente alle persone questo tipo di, di potenziale è altissimo ed è stato completamente distrutto a me sembra che chiamiamolo coronavirus sia andata ad intaccare proprio l'ultima potenzialità in questo senso per cui è proprio, è stava già succedendo questa cosa c'era eh, con le norme le europee eccetera eccetera stavano distruggendo la possibilità dello spettacolo dal vivo riducendo le potenzialità, quindi solo i selezionati o le persone che si autocensurano. E questo è un'esperienza personale. No? Quindi, se tu ti autocensuri, se ti, se ti muovi all'interno di un certo di range di messaggi, sei accolto. Se non... Allora, qual è il problema? Che gli artisti si riorganizzano e vanno in strada. Allora gli metti sempre maggiori restrizioni. Fino a questa qui di non poterci incontrare. Quindi adesso è il momento di puntare i piedi. Che poliproscrittive, adesso i poli immaginate, e lo slogan era chiaro: comportamento sportivo, mettiamoci a tavolino e discutiamo di come poter far sopravvivere la, la cultura in Italia. E adesso bisogna capire se veramente riusciamo artisti e soprattutto le giovani generazioni, rendersi conto che devono cambiare completamente i prodotti, che bisogna sì, lavorare non per il denaro, ma bisogna lavorare per, per cambiare le, il potenziale comunicativo, la, la, la relazione con noi stessi e con gli altri, la cura del corpo, la cura del linguaggio, la cura uh, del pensiero. E, diciamo che questo periodo ci ha dato un grande potenziale nella semplicità, cioè andare all'essenziale. Se si continua da lì, allora la comunicazione uh, corpo a corpo, cioè l'aggregazione diventa dirompente no, e non è più cioè, pretestuosa, cioè non è per berci la birra, capito? non è così, o per fare lo spettacolo che tu mi applaudi, non è così, e creare un, noi tradizioni di pensiero. Quindi. Grazie, grazie Domenico per e in bocca al lupo per tutto. <ride> Viva il lupo! Sabato 30 maggio, eh, Piazza Castello, Torino, Presidio eh, dei laboratori, e della volatrice dello spettacolo. Siamo con Andrea, eh, conico, insomma, la parte invisibile di, di coloro che stanno dietro un palco e che rendono appunto che creano un evento, nel vero senso della parola, impressioni sulla, sulla giornata, rivendicazioni e prospettive. Ciao a tutti, eh, ma le impressioni sulla giornata sono molto positive, la ciazza è stata molto partecipata, molto più di quanto potessimo immaginare, e quindi siamo molto, molto felici di questo, c'è stata molta sinergia, eh, che era quello che comunque cercavamo fino dall'inizio tra le varie figure che siano appunto quelli che stanno sul palco ma quelli che stanno anche dietro le primiche, quindi tutte le maestranze e siamo, siamo riusciti allora a creare eh, una buona atmosfera diciamo. E quindi la piazza è andata molto bene, adesso aspettiamo notizie dalle, dalle altre piazze italiane e aspettiamo di rilanciare per, per Roma. Che le risposte dalle istituzioni non, non arrivano, e ieri, ieri notte la notizia è che Inps ha finalmente attivato la possibilità di richiedere i 600 euro anche per i lavoratori intermittenti. Avevano detto entro fine mese, sono stati di parola proprio l'ultimo giorno del mese di notte, e, Adesso vediamo quanto dovremo aspettare per ricevere questa miseria eh, per marzo, aprile e maggio. Siamo a fine maggio, abbiamo appena potuto fare la domanda e, e non si stanno assolutamente i tempi. Non ci sono prospettive eh, da parte del governo e delle, delle grosse aziende, delle grosse istituzioni di produzione su una ripartenza che abbia un senso, perché voglio ricordare che il problema grosso che contro cui stiamo cercando di, di compattarci, è quello che eh, si, il, si, si riapre il mondo dello spettacolo però di fatto senza eventi, eh, con misure di sicurezza assolutamente insostenibili e eh, il rischio è quello di vedere quello che abbiamo già visto troppe volte in passato ovvero sia eh, le agenzie, le produzioni eccetera che cercano di scaricare sui lavoratori il costo eh, della ripartenza quindi meno eventi, meno lavoro, eh, nessuna garanzia eh, che non, non si vada a contrattare a ribasso sui prezzi delle maestranze, sul lavoro delle maestranze e soprattutto eh, Sociali. Non ci sono ancora ammortizzatori, ci sono ammortizzatori sociali degni di questo nome e una volta che ripartiamo eh, il governo probabilmente si scaricherà, scaricherà la responsabilità dicendo che appunto, il settore è ripartito e, e taglierà quei pochi ammortizzatori che hanno, che hanno provato a mettere in campo. Quello che stiamo cercando di fare è, è compattarci affinché non si dia vita a una lotta, a una guerra tra poveri, ma, ma si riesca invece a, ad avanzare tutti insieme, ad ottenere tutele, rispetto, diritti eh, per tutti e tutti. Un'ultima considerazione solo, poi vi lasciamo andare, e molti stanno dicendo nel senso, che ovviamente il coronavirus ha scolestato un po', come dire, tutta e questioni legate a un sistema che già prima scricchiolava sostanzialmente infatti un celebre slogan era eh, non dobbiamo tornare alla normalità perché la normalità era un problema secondo me poi quello che ti volevo chiedere a livello appunto della partita, della partita, del laboratorio patrice dello spettacolo non molto bene questo, questo slogan assolutamente sì la normalità a cui eravamo abituati era senza mezzo termine una merda e... Eravamo tutti atomizzati e non non ci si parlava, non c'era eh, comunità e questo faceva sì che eravamo assolutamente ricattabili. Si lavora di giorno in giorno, senza nessuna tutela, senza nulla di chiamata, senza niente di niente. E boh, finché è andata avanti ce la, ce la siamo fatta andare bene, col panco un po' nostra, eh, non, eh, non ci siamo riusciti a compattare prima, adesso però ci siamo compattati e dobbiamo assolutamente scardinare eh, questo meccanismo. No, no, no, no, no, no. grazie mille Andrea e eh, bocca al lupo Niente, grazie a voi